Il primo step, il primo step parte da te, da te come persona, perché io sono veramente convinto che prima di essere un grande professionista dobbiamo essere veramente una grande persona, perché da lì prendiamo le risorse, troviamo la motivazione, la forza. In termini pratici cosa significa? Significa scoprire innanzitutto se siamo in strategia, se sei in strategia. Essere in strategia significa utilizzare veramente le nostre risorse, utilizzare veramente i nostri talenti. Essere fuori strategia è il contrario. Capita quando le persone non riescono a raggiungere risultati, allora le provano tutte. In termini pratici, quando succede questo, noi siamo vittima di autosabotaggi. Significa che mentre facciamo una cosa, inconsciamente remiamo contro. È come fare un passo avanti e un passo indietro. Il risultato è non riuscire ad andare da nessuna parte. Alla lunga questo sai che cosa significa? Che ti convinci che tu non puoi andare da nessuna parte, che tu devi fermarti e accontentarti della tua condizione e questo non va bene. Quindi la parola d'oggi è consapevolizzare la mia condizione attuale, ecco perché ho messo a tua disposizione gratuitamente, proprio nel sito qua sotto, la possibilità di fare due test che ti apriranno le porte verso una migliore conoscenza di te stesso. Il primo test si chiama Enea test, il secondo test si chiama Egogramma test. Il primo ti dà come risposto due valori molto importanti, il primo sulla tua strategia personale, cioè se stai usando veramente la tua strategia o se sei fuori strategia, sempre All'interno dello stesso test c'è un secondo risposto che ti parla invece della tua personalità e prende spunto dall'enneagramma conosciutissimo ormai in tutto il mondo. Il secondo test invece ti dà come responso una conoscenza del tuo eco, quindi della tua personalità nella maniera più approfondita utilizzando tutte le tecniche di analisi transazionale. Sono veramente felice di poterti offrire questa occasione perché voglio darti proprio la possibilità di iniziare subito il tuo nuovo percorso.